Adesso stiamo spalmando la salsa di arpeghi d'angelo sulle costolette Come vedete anche i neopapà hanno un'anima Non sono le mamme Adesso procediamo a? Adesso rimettiamo il nostro fumigatore per un'altra oretta, un'oretta e mezza Per un'oretta, un'oretta e mezza Benissimo Mettiamo il pianale Adesso le possiamo mettere così, insomma, senza, sì, sì, sì, senza... così come stanno magari prima, sotto. fatta questa operazione dobbiamo attendere che trascorra un'altra un ore, un'altra oretta e mezza e poi eh, togliamo la carta sagnola e continuiamo a fargli cuocere per una provetta. Quindi un totale quante ore cuociono abbiamo detto? Eh, dipende, eh, dalle 5 alle 6 ore. Dalle 5 alle 6 ore, benissimo. Eccoci qua. Mentre affumichiamo. Abbiamo anche il tempo di fare una passeggiata. Esatto, diamo tempo. La carne sta fumigliando, quindi noi stiamo tranquilli. Le, le, le mamme sono a casa Tutto a porto Adesso stiamo aprendo ah, vabbè. Che cosa? Adesso passeremo all'ultima fase della... Si sente già un profumo eccezionale eh? Adesso le andremo ad aprire Bene In questa fase non avranno un aspetto molto evidente perché sembreranno bollite Infatti l'ultima parte è quella che ci consentirà di dare un aspetto migliore perché si sono grandi Vediamo la crosticina Sì, Oio. questo liquido che vediamo che cos'è? Che bollente <ride> è bollente no è la è il succo, i succhi della carne i pregnati poi della, della salsa che avevamo lo spazio ok ogni tanto ho mia figlia è in fascia quindi ogni tanto sentite la sua voce Okay. Bene, adesso a cosa procediamo? Queste sono le nostre cosine che abbiamo tirato fuori dalla stagnola, ovviamente ancora non hanno un aspetto molto evidente, ma dobbiamo finire le nostre, tutte le fasi di cottura. Ok, quindi adesso recupero un po' questo succo che è quello che è uscito fuori dalla stagnola, certo. Quindi ci sono tutti i succhi della carne, anche so tossico può far spendere un altro po' per durare leggermente, sì. non serve mai no? E poi andremo a completare la cottura facciamo vedere la carne che Bene. Adesso procediamo all'ultima parte di cottura. Quindi abbiamo errorato tutte le nostre costine e le andiamo a mettere di nuovo in cottura per un'altra ora. Benissimo. Ok, bene. Perché si può vedere le braci si possono vedere le bracci. Okay. Benissimo, quindi ci rivediamo tra quanto Ora. tempo? Un'ora, un'ora sì, esatta. Tra quarti e Perfetto. Ok, perfetto, le costalette sono pronte, abbiamo tagliato, ecco qui. Sono anche. ecco qui il risultato, le stiamo tagliando. Facciamo, facciamo vedere bene, spiegaci un po' com'è il colore. Alla fuori c'è la croccantezza, giusto? Sì, c'è una piccola crosticina, ecco qui ci si vede lo smoke ping, che è praticamente una relazione green tink che ci viene a formare. Provocata dal fumo quindi vuol dire che fatto un lavoro e sono molto umile, perfetto. Quindi ti trovo una buona bustina. Assaggia, vado, Dai. perfetta. Tantissima. Queste, queste e queste, ciao a tutti.